Giovanni Scifoni, artista, adesso anche testimonial per l'incontro mondiale delle famiglie. Ti aspettavi mai una cosa del genere? No, no, sono stato catapultato in questa esperienza senza sapere nulla. Infatti non so niente di quello che dovremmo fare, non so neanche cosa dovrò fare io se non portare la mia testimonianza, la mia esperienza di padre, marito, eh, con Elisabetta, mia moglie. e Quindi racconteremo eh, con la nostra miseria, con la nostra piccolezza, quello che è stato per noi essere famiglia, e lo è tuttora e non vediamo l'ora di, di sapere che cosa ci aspetterà, che cosa, chi incontreremo, quali, quale narrazione verrà fuori da questo incontro, siamo molto fiduciosi e curiosi. È difficile oggi essere una famiglia cristiano-cattolica? Beh, diciamo che è difficile essere una famiglia, in assoluto, è difficile essere cristiani, cattolici, è difficile perché, ma perché? Perché è difficile stare nel mondo, perché, perché il mondo è, è, è un luogo che, che rigetta molto eh, l'idea di, di qualcosa che duri per sempre. Quindi eh, l'idea di un matrimonio che dura fino alla morte è completamente contraria al modello capitalista in cui viviamo, della nel, cultura dello scarto, come ha detto bene il Papa Francesco, nel, alla avuta tossì anche nella dei e quindi vincere questa, questa naturale propensione al continuo cambiamento e alla continua crescita anche l'economia no? ci dice che tutto deve crescere, tutto deve modificarsi, allora come, come, come, come fare una famiglia all'interno di questa idea è complicatissimo perché tutto si basa sui, sui propri sentimenti, sulla propria uh, volubilità. Quindi devi combattere molto, devi essere molto aiutato. Roma si prepara a ospitare il decimo incontro mondiale delle famiglie, un incontro che si svolgerà in presenza e non. Sì. Cosa si aspetta da questo incontro per la città di Roma? Per la città di Roma mi attendo che sia un'occasione per approfondire la bellezza dell'essere famiglia, la bellezza della vocazione familiare, quindi anche le catechesi che saranno offerte sono una ricchezza per il cammino diocesano, per l'approfondimento di questa bellissima vocazione, vocazione alla famiglia.